Vi, innanzitutto vi ringrazio dell'opportunità, dell'invito, l'occasione che ci date per parlare del lavoro che abbiamo fatto in questi tre anni eh, complicatissimi che sembrano più del doppio insomma, eh, viste le condizioni in cui ci siamo trovati a lavorare e ci dà anche l'occasione di parlare della nostra città, parlare di Dordietro e quindi eh, in premessa, nella premessa delle premesse, l'invito a, a venirci a trovare. E non solo a vedere quello che stiamo facendo ma insomma a visitare, a visitare la nostra città ringrazio anche il GAL Trasimeno Vietano che ha creato questo importante contatto eh, noi con il GAL Collaboriamo moltissimo sul fronte, fronte della promozione della città. E, e, sapevo che ci doveva essere ospite anche la direttrice del, del GAL, Francesca Cavroni, il presidente Gianni Moscetti, insomma, con cui collaboriamo. Come mh, dicevi un po' anche all'inizio, c'è un po' di difficoltà a far capire quello che, che fanno i GAL. E noi in realtà da tre anni a questa parte, grazie anche a questa collaborazione molto stretta, eh, abbiamo messo in luce le potenzialità eh, del GAL ancora ci sorprendiamo che la gente quando parliamo del GAL ci chiede che cosa sono i GAL perché non c'è ancora no, consapevolezza di che cosa sono i GAL e di quello che possono fare per la promozione del territorio. e almeno nel nostro caso fanno tanto, non solo in termini di, di risorse che vengono messe a disposizione, ma di coprogettazione per quanto riguarda la promozione del territorio. E, io ecco, avevo passato a Cristiano delle slide che avevamo fatto in occasione del Tourism Summit di Rimini, dove siamo stati chiamati a raccontare la nostra esperienza per quanto riguarda l'innovazione dei, dei prodotti turistici. Noi praticamente siamo partiti tre anni fa da, dall'anno zero, Dall'anno zero perché eh, eravamo in condizioni quasi di, di, di preistoria, cioè noi abbiamo un prodotto, eh, ad esempio, la, la carta unica che racchiude, che racchiude tutti quanti mh, la, la chiave d'accesso alla città di tutti quanti i monumenti de, della città, che veniva praticamente obliterata come venivano obliterati i biglietti del dell'autobus negli anni Ottanta. quindi quello era, quello era il punto di partenza non c'era nessun non c'era nessun monumento, museo eh, acquistabile, prenotabile online e eh, tutti i vari strumenti, tutti i vari servizi insomma erano un po' all'anno zero quindi ci siamo trovati nel momento in cui eh, è scoppiata la pandemia a eh, avere sia un problema, ovviamente la pandemia ma sia una grossa opportunità cioè quella di rimetterci un po' al passo con, eh, con i tempi e al passo con, eh, con altre realtà eh, più avanzate di noi. Ora, nella nostra condizione, eh, purtroppo in Italia insomma, non, non ci sono tante in realtà, ci sono tanti comuni, quindi anche eh, questa giornata, questa quest opportunità di confronto che abbiamo è per scambiare queste esperienze, sapendo che questi modelli che, che, che vengono proposti dalle amministrazioni, amministrazioni locali sono poi modelli comunque replicabili e la tecnologia, in questo senso... Ci, ci aiuta ma come diciamo spesso fra di noi quando cominciamo i vari progetti che hanno a che fare con l'utilizzo della tecnologia ormai non si inventa più niente è come sono i contenuti che vengono messi dentro alle tecnologie come si utilizzano eh, alcuni strumenti come si raccontano che, che fa la differenza e quindi che poi eh, no, dà l'unicità di un territorio e riconduce a, a delle esperienze quindi noi siamo partiti, come vi dicevo, dall'anno zero. Ci siamo trovati nel momento in cui, se vi ricordate, all'inizio della pandemia addirittura si segnalava l'obbligo della prenotazione della vendita online dei monumenti per garantire le visite in sicurezza di tutti quanti i beni artistici. Quindi noi ci siamo trovati subito a dare una prima, una prima risposta, rinnovando il portale turistico della città integrandolo con in una, piattaforma, una piattaforma di prenotazione e vendita online e per dare la prima risposta alle emergenze e quindi rendere eh, accessibile online il Pozzo di San Patrizio, il Duomo e gli altri monumenti, monumenti della città. Abbiamo avviato un processo di digitalizzazione di carta unica, che come vi dicevo, insomma, era un biglietto che veniva obliterato, quindi non avevamo nemmeno. A chiudendo nove siti noi non avevamo nemmeno delle informazioni rispetto ai turisti che venivano, quali siti, quali siti eh, visitavano, qual era il loro percorso all'interno della città, quali erano i siti più visitati, quelli meno, quindi perché per capire queste cose. Oggi abbiamo rinnovato, eh, fatto un'operazione di rebranding e di carta unica, abbiamo eh, digitalizzato la vendita di carta unica acquistabile e prenotabile online e abbiamo tutta una serie di dati. E attraverso ovviamente questo questo biglietto eh, elettronico abbiamo tutta una serie di dati su come si spostano, come si spostano i turisti all'interno della città eh, abbiamo fatto poi un'altra un'altra un operazione, un operazione che riguarda la, la segnaletica turistica pedonale abbiamo trovato una segnaletica turistica pedonale che era nuova diciamo, che era stata fatta da, da poco dalla precedente amministrazione ma che in realtà era già vecchia e visto che le tecnologie come dicevamo prima ci mettono a disposizione ci hanno l'opportunità di eh, ampliare i contenuti che, che sarebbero quelli normali di un, di un cartello quindi abbiamo eh, rinnovato completamente la segnaletica eh, pedonale recuperando quella che c'era prima quindi facendo un'operazione operazione di rewrapping del, della, eh, della segnaletica esistente integrandola con un QR code che rimanda tutta quanta una serie di informazioni, ha un'app che rimanda tutta una serie di informazioni, quindi eh, foto, videogalleri, eh, informazioni ovviamente in italiano, inglese e nella lingua dei segni su tutti i monumenti della città e su tutti gli itinerari della città, eh, informazioni su dove mangiare, dove dormire, addirittura è stata caricata una è stata caricata una libreria digitale gratuita dove ci sono a disposizione degli ebook eh, scaricabili gratuitamente, sono 20-25 titoli, insomma grandi classici de de della letteratura che, che però possono essere scaricati gratuitamente eh, dagli utenti. E eh, la segnaletica, poi la nostra segnaletica ha un'altra particolarità, nel senso che eh, su, eh, sui segnali che vengono, su circa 60 segnali che sono distribuiti in città, c'è una, una nostra mascotte eh, che si chiama Anna in onore di, di Anna Marchesini e che vuole fare la giornalista, la grande come Luigi Barzini, che è stato il primo inviato, il primo inviato speciale della storia, eh, entrambi orvietani, entrambi di origine orvietana, che racconta la città ai, ai più piccoli con un linguaggio più family friendly e che inquadrata con eh, lo smartphone eh, è una mascotte in realtà aumentata, quindi si anima e parla con, con i bambini, insomma, con chi... Chi fluisce di questa, eh, di questa cosa, eh, e racconta la città. Ci sono cinque animazioni e racconta la città con cinque, mh, diciamo, storie diverse sui vari su, sui vari ambiti della città. Eh, quello che può sembrare ecco tutto eh, quasi normale, tra virgolette, o scontato, scontato, non è perché comunque questa segnaletica è, è, ha già dato la possibilità. Innanzitutto, di, di, di recuperare quella esistente quindi non fare economia e non spendere nuovamente altri, altri soldi. È accessibile a, a un pubblico variegato di, di turisti, perché come abbiamo detto, eh, le famiglie, ma anche con la lingua dei segni, insomma è accessibile per chi ha eh, queste, queste difficoltà e poi soprattutto ci consente di, eh, ci consente di raccogliere una serie di dati Molto, eh, importanti anche in questo caso perché noi essendo un'applicazione se funziona come un sito web ci restituisce degli, ci restituisce degli analytics per cui noi abbiamo, abbiamo in tempo reale chi sta ehm, osservando in quel momento la, la nostra segnaletica chi è in città, da dove proviene che, quali sono gli, le attrazioni che predilige e quindi capire come mh, capire come, come vivono diciamo, i turisti, la loro esperienza, loro e questo ci, mh, ci consente di raccogliere tutti i dati che poi a noi servono per orientare una serie di scelte, a partire dalla promozione, a partire da, ecco, dalla comunicazione, dove andare a, eh, andare a verificare eh, la possibilità di, di raccogliere nuovi turisti e quindi orientare le nostre scelte in termini, in termini di comunicazione. Tutto questo poi è stato eh, accompagnato anche da una um, campagna di, di comunicazione e di promozione di cui mh, diciamo, il contributo importante è arrivato dal GAL che in questi tre anni ci ha portato eh, non solo nelle principali piazze eh, italiane eh, a promuovere la nostra città con scelte derivanti ecco, proprio da questa raccolta di dati che noi abbiamo, abbiamo fatto quindi anche a livello geografico capire quali città magari potevano essere interessate, quali aree geografiche potevano essere interessate alla nostra città e poi ci ha portato ovviamente su, nel corso degli ultimi due anni siamo stati praticamente su tutte, le, su tutte le televisioni nazionali ed estere insomma dalla Rai fino a arrivare alla 7, la CNN eccetera. E tutti i giornali, tutti i giornali nazionali, tutti quegli anni nazionali hanno uh, parlato eh, di Orvieto, di, delle esperienze che si possono fare a Orvieto, delle, di, di queste mh, innovazioni che sono, state, che sono state apportate riguardo ai, ai prodotti turistici, che ripeto, eh, non abbiamo inventato niente, ma abbiamo cercato di utilizzarle al meglio, per raccontare la città in maniera diversa, allargando, allargando la platea. Dei, dei, dei turisti e degli interessati alla nostra città un lavoro che eh, diciamo gioca molto sul, sul virtuale sulla tecnologia eccetera ma che poi ha avuto anche dei riscontri eh, positivi in termini di, di presenze sulla città eh, noi abbiamo avuto eh, nell'estate del 2021 rispetto all'estate 2019, rispetto allo stesso periodo del 2019, quindi pre-covid, circa il 40% in più degli ingressi al Pozzo di San Patrizio. Abbiamo avuto nel periodo dal giugno-ottobre 2021 tra il 40 e il 60% di arrivi e presenze in più eh, rispetto sempre al 2019. Parliamo di presenze di turisti italiani perché ovviamente, come sappiamo, è, in questa fase è, diciamo, la, la, la principali movimenti, i principali flussi sono arrivati dall'Italia. Ora stanno tornando, ora stanno tornando tutto il lavoro che è stato fatto, che ha coinvolto anche molto il web, quindi le campagne di promozione che abbiamo fatto, sia quella post lockdown, sia quella che adesso è in corso e che ovviamente mira a promuovere anche in collaborazione con il Gattro Orvietano il nostro territorio attraverso gli eventi perché ora c'è la possibilità ovviamente viva Dio siamo tornati a vivere nelle nostre città quindi promuoviamo la città attraverso, attraverso gli eventi tutta questa eh, politica tutti questi interventi sia dal punto di vista strutturale tra virgolette che di comunicazione e di promozione hanno portato dei risultati concreti dicevo gli ingressi al Pozzo di San Patrizio dicevo gli aumenti di, di presenze ital italiane tra il 40 e il 60% della scorsa estate insomma tra giugno e ottobre quindi è un lavoro che alla fine, alla fine premia e alla fine dà risultati anche concreti che si possono, che si possono toccare